salve a tutte e tutti qui il vostro amico sant'Enchan chan che vi saluta salve in un nuovo live streaming video live streaming avrei voluto fare questo video parecchi giorni fa l'ultimo video l'ho fatto il 29 dicembre augurandovi un felice anno nuovo questa mattina avevo molti argomenti in mente ma mi sono sfuggiti di mente perché io sono così la mattina mi sveglio con molte motivazioni e poi le perdo questo video in modo particolare lo faccio perché il nostro amico di youtube il cui canale vi consiglio perché è bellissimo, tratta di ecologia, tratta di ricette gastronomiche, cucina, è un bravo cuoco, e uno chef, si preoccupa delle tematiche ambientali, ecologiche, cucina con la moglie, dice un sacco di cose divertenti e vi consiglio di guardare il canale di Hortus Biologicus, che sempre mi incentiva e, di, e dice eh, negli ultimi messaggi. Fai più video, maestro, ti ho quasi, li ho quasi visti tutti. Poi, sei il mio idolo, da te sto imparando un sacco di cose. Maestro, abbi fiducia, hai visto gli iscritti continuano a salire. Grazie per i tuoi insegnamenti. Grande maestro, eh, maestro, grazie per tutto quello che fai per noi. Eh, e poi c'è anche che devo salutare io, Zaino. Ciao Maurizio Zaino buon anno, tuo nuovo, e diffondete questo video tra amici e conoscenti italiani! Sveglia e, e poi parla dei gesuiti di Papa Francesco è un video che non ecco qua: vi lascio: anzi, no, sì, lo vediamo un po' se riesco a. Chat. Ecco qua trovato la live. Perché c'è anche il computer, qua nella chat. Vi lascio il link: è stato aumentato. 1170 volte. Tirato le 15. che lo hanno visto la bellezza di questa volta che non è molto nel mio canale o video più visti anche se purtroppo non ho mai monetizzato molto anzi 150 dollari in cinque anni credo e poi eh, adesso con le 4.000 ore direttamente emozioni però eh, Ecco, questo video è stato l'ultimo che hanno commentato di mio invito a... è un video, video del 2015, quindi sembra un po' diverso da adesso anche il taglio dei capelli. Poi vi volevo dire 9 dicembre del 2018, adesso sono più larghi, però come potete vedere c'è un look un po' diverso, mi sono tagliato i capelli. Mi sono fatto tagliare i capelli per meglio presente in YouTube. Beh, innanzitutto perché ultimamente si sono un po' congelate le visualizzazioni in YouTube e poi perché sono stato molto presente, ma molto presente in eh, in Spreaker. Quindi, come dire, sempre io devo andare a cercare il link accedi Ecco qua, account sant'enciani. Ecco qua. Allora, che è successo? Perché eh, mi ha motivato molto a essere presente in SoundCloud? Perché negli ultimi sette giorni, da quando ho caricato eh, appena tre, no, quattro, quattro piste audio, una, due, tre quattro piste audio ebbene eh, negli ultimi sette giorni ha avuto 1036 riproduzioni e nelle ultime 24 ore 255 riproduzioni quindi eh, c'è un totale di, di 2356 riproduzioni quando eh, perlomeno eh, 11 giorni fa se arrivavo a a 1100 riproduzioni, 1200, forse 900 riproduzioni perché ne ho fate di riproduzioni più di mille in questi 11 giorni. Quindi, come dire, ecco qua. Vi lascio il dato: e di nuovo l'ultimo programma che ho fatto, in sprecher. Prima di iniziare 11 giorni fa di nuovo a trasmettermi è stato un anno fa. Ma è incredibile di come addirittura eh, l'audizione, gli ascolti dei miei vecchi radioprogrammi. In sprecher si è aumentato e hanno iniziato a condividere i radioprogrammi. Uno ha avuto 12 ripubblicazioni, un altro 11 un altro 27 pubblicazioni che la politica ci ha tradito una mia canzone se volete ascoltare questa canzone ecco qua ha avuto 27 ricondivisioni e stiamo parlando di eh, che l'ho fatta un anno fa e fino a 11 giorni fa non l'ascoltava quasi nessuno adesso che ho iniziato a trasmettere l'hanno ascoltato 536 volte vabbè è stato il brano più ascoltato credo un altro 200 volte 222 volte un altro non si è mosso 23 volte di solito io avevo ottenuto fino a 11 giorni fa 23 riproduzioni 24 invece adesso sono schizzate tutte le riproduzioni dei miei brani sand cloud che più delle volte sono monologhi a 100 200 306 allora vi do il mio indirizzo, il mio link di Soundcloud, se siete interessati, perché io ho fatto quattro brani, quattro podcast, podcast, quattro talk show in questi 11 giorni in Spreaker, perché mi ha dato molte soddisfazioni Spreaker, ho iniziato a trasmettere di nuovo e ho iniziato a eh, avere audience. Certo avere molta audience devi fare molti programmi e poi c'è anche da dire che io essendo disoccupato non posso sbloccare l'account per cui mi è rimasta meno di un'ora quando eh, dovrò cancellare degli episodi cercherò di salvarli magari in youtube nel mio account di youtube radio il che ho fatto apposta per salvare episodi radio comunque bisogna dire che io in sprecher due in, in soundcloud o due account e questo è il mio secondo canale che si chiama semplicemente sant'in-chan l'altro l'ho ribattezzato eh, sant'in-chan di italian youtuber quello nel quale sto trasmettendo adesso siccome anche nell'altro Un'ora e passa liberi perché SoundCloud ha ridotto il tempo disponibile a due ore. Per gli account gratuiti, come il mio, allora quando eh, avrò registrato tutto il tempo disponibile gratuito in Sant'Enchan, di Italian YouTuber, cioè in questo canale, lascerò tutti gli episodi lì fin tanto che. Riuscirò a registrare anche l'ora che mi rimane in quest'altro canale, Sant'Enchan di Sand Cloud. Poi che faccio per non cancellare gli episodi in Sand Cloud? Passo, passo ed entro in, ehm, in questo account che ho, vediamo un po' perché ecco qua è incasinata un po la cosa ecco c'è una conta di sprecher che mi do quattro ore credo tre ore perché ho cancellato molti episodi si salvano in automatico YouTube e in spreaker. c'è quest'altro canale Santa quindi prima finisco il tempo in Sant'Enchan in channel italian youtuber in sound cloud poi finisco il tempo nell'altro canale di SoundCloud, Sant'Enchan. E in Sprecher, una volta finito il tempo in tutte e tre, che tarderà molto tempo perché non voglio più fare programmi al limite in SoundCloud. Non hai il limite di tempo per fare un programma, lo puoi fare di due ore, come lo puoi fare di due minuti o di 30 secondi. Invece, sprecher è di 15 minuti credo sempre che non hanno ridotto il limite del tempo di ogni